Buongiorno lettori, quest'oggi vi propongo di leggere un libro che mi è stato proposto eh, tramite, appunto, i social. e devo dire che l'ho trovato parecchio interessante. Vi svelo subito il titolo. Eh, At Wars and Wanted Parties eh, di Sabrina Pennacchio, edito eh, da Writers Editor lettori, vi chiedo già perdono per il mio livello di inglese, già nel titolo ho dato il meglio di me ma non solo questo perché i nomi dei personaggi sono anch'essi alcuni in inglese quindi dovete avere pazienza perché ho scelto questo testo e il primo capitolo si apre proprio con la descrizione di questa protagonista femminile Marina Charlotte, la figlia del generale della Marina Britannica un importantissimo generale Promesse sposa al comandante eh, Jen Reed eh, che lavora col padre che conosce da una vita e questo ragazzo l'ama alla follia eh, la va a trovare quindi la va a trovare in cabina mentre lei stava leggendo delle storie su dei pirati e vengono sorpresi da un attacco vengono attaccati dal temuto re degli oceani Calico Jack Calico Jack cosa vuole? chiede al padre appunto di Marina, al generale di eh, togliergli la taglia che ha sulla testa in modo tale da poter vivere libero e felice ma ovviamente il generale non può e allora cosa fa? Eh, rapisce eh, la figlia del generale, rapisce Marina ovviamente è inutile dire che il suo fidanzato le aveva detto Marina mi raccomando non uscire dalla cabina, mi raccomando lei ovviamente esce e viene rapita ma ovviamente deve partire il libro detto questo viene rapita da uh, questo pirata questo pirata è strano cioè non è un personaggio ha delle caratteristiche generali ovviamente da pirata ma ha anche una psicologia dietro incredibile ma ve ne parlerò subito dopo nel commento allora viene rapita da questo pirata cosa accade? Eh, il pirata durante una notte di... Ner è nervoso e abusa di lei non vi dico io, non, non, non vi posso descrivere quello che io ho provato leggendo quella scena perché è descritta davvero bene, non esagera, ma non lascia neanche troppa, troppo spazio, diciamo, non, non è. Non viene descritta, ecco, non è proprio. non, non, non sorvola, la scrittrice la descrive eh, abbastanza dettagliatamente. Detto questo, nel frattempo, mentre eh, lei appunto vive con questa ciurma di pirati, il generale torna indietro, va dal re eh, per chiedergli appunto di eh, far qualcosa per salvare la sua figliola, ma il re non c'è scoprirà solo dopo il povero generale che re in realtà sta per morire e quindi eh, colloquia con la regina che però non le svela proprio questo piccolissimo dettaglio nel frattempo il generale durante la battaglia mentre la figlia veniva rapito eh, si era ferito, era stato ferito e quindi deve rimanere lì al castello per ehm, essere, per, per guarire mentre il comandante eh, decide di seguire le orme di Calico Calicogec che sta quasi per raggiungerlo, era tanto così dal salvare la sua marina su un'isola mentre il pirata stava, eh, stava cercando un tesoro ma non posso dirvi esattamente perché, diciamo, è come se li avesse afferrati ma per forza li ha dovuti lasciare andare e da qui poi nascerà anche una seconda parte del libro, direi che questo... Ci dà tutte le carte le informazioni per proseguire la lettura e, Infatti vi lascio soltanto alcune domande Secondo voi Marina Charlotte riuscirà a rivedere suo padre? Riuscirà John Reed a salvarla? E, ma in realtà Calico Jack cosa vuole? Vuole realmente soltanto che gli venga tolta questa taglia che ha sulla testa per vivere felice e tranquillo una vita normale? O ha un doppio fine? Perché vi lascio con queste domande? Perché ora passiamo alla parte del commento. Eh, la differenza, ecco fra il continuare la lettura o fermarmi è stata nella bravura della scrittrice. Ha un'abilità altissima nel descrivere le scene, eh, ma non soltanto a livello proprio di ambiente, cioè ti descrive dove sei e quindi riesce a farti proiettare all'interno del libro ma proprio a livello psicologico cioè noi conosciamo anche la fisionomia eh, le morfie diciamo eh, di alcuni personaggi eh, conosciamo la psicologia che poi riesce a tessere intorno ad ogni singolo personaggio soprattutto su Calico Jack cioè ha avuto un'idea davvero interessante eh, da proporre comunque ad un libro destinato ai ragazzi che riesce a tenerti incollata alla lettura perché vuoi sapere alla fine come andrà, che cosa sta succedendo, ma che cosa gli passa per la testa? E' povera, ma veramente povera Charlotte, cioè ecco esatto, in, quando prima mi riferivo alla parte dell'abuso, perché in realtà da donna un attimino, tu dici, mi ma come, Nei primi, nelle prime 60 pagine già vai con una scena del genere in realtà viene descritta benissimo anche dopo la psicologia della protagonista che ha subito tale atto eh, addirittura definendo appunto il corpo come un involucro vuoto eh, quindi a livello cioè consiglio di leggerlo proprio per lo stile della scrittrice che secondo me prima o poi ci regalerà anche qualche altro libro eh, l'unico consiglio che ritengo se posso di eh, darle è continuare sempre ad utilizzare questo stile di scrittura molto descrittivo eh, affinché chi legge ciò che scrive soprattutto visto che è ambientato in un altro periodo storico anche se ovviamente i riferimenti sono liberamente ispirati adattati non sono realmente non è un romanzo storico è un romanzo d'avventura d'azione d'amore psicologico come lo voglio definire io però non, non è storico ovviamente perché i riferimenti eh, sì abbiamo la marina britannica però i riferimenti virati eh, le isole, però non, non, non sono realmente tutti, ecco cronologicamente non li, possiamo, non li possiamo mettere tutti insieme quindi se per caso quest'estate state cercando qualcosa da leggere, sdaiati, guardando eh, l'infinito del mare Scegliete questo libro, sceglietelo proprio per il combattimento, per gli intrighi, per il triangolo amoroso e anche per le sorprese che vi riserva fino all'ultima pagina. Credetemi, fino all'ultima pagina ci sarà qualcosa, qualche scena, qualche... Che tu dirai: ma ancora? Non ci posso credere, ma non era sparito, oppure... Quindi, mi raccomando, eh, leggete sempre e a presto. Un bacio. Ciao ciao! e soprattutto uh, ciao a Sabrina